Ciao e benvenuti a un nuovo video. Come avete letto nel titolo, oggi Mulak. Mulak, che è un brand creato dalle Cindy, la Sindina, qua su YouTube, ed è il brand Made in Italy. Giovane e che a me piace sinceramente tanto su certi prodotti, Allora, devo ringraziare in primis, e ne parliamo subito, Mulac perché oltre alla collezione nuova, che ora vi mostro, mi ha mandato la loro cipria in polvere libera. Questa io l'avevo già provata, Silt White, ed è fantastica. Questa qui, cipria ed è trasparente, in polvere libera, guardate quanto è bella perché ha così lo specchietto, il puff, è perfetta per fissare anche il correttore ed è, non va nelle pieghette, non è, fa flashback, ma allo stesso tempo non, è, non segna e resta tutto lì dove deve stare. Quindi già per questo mi piace tantissimo. Poi, dove l'ho messo? Benissimo, iniziamo sempre benissimo. Adoro perché volevo parlarvene, ma l'avevo già perso nuova collezione di cui finalmente abbiamo il primer per occhi perché eh, tutti gli ombretti di questo brand sono super pigmentati super wow, super super fuori dagli schemi sempre ma mancava il primer per gli occhi a mio avviso questo è fix the chaos, fissa il caos adesso andiamo ad aprirlo ed eh, credo che sinceramente uno serviva due conoscendo il brand eh, deve essere un prodotto wow allora cercavo la quantità 4,7 ml andiamo ad aprirlo perché non l'ho ancora aperto la confezione è arrivata ieri l'ho messa lì e oggi stiamo facendo il video eccolo qua bello il pack molto bello molto semplice ma è come piace a noi e ora vediamo è super scrive, cioè scrivente, scorrevole e applicato, vedo la differenza, forse voi così in telecamera no, ma io vedo la differenza di dove l'ho applicato e dove non l'ho applicato, proviamo però non so, Adesso magari lo proviamo con un ombretto, cioè vedo proprio la parte con la grana della pelle più in evidenza, e quella appiattita grazie al primer deve essere un prodotto sta interessante ma me lo immaginavo ed ora veniamo alla novità la palette le uscite delle palette di Mulac sono sempre un qualcosa di chiacchierato condiviso ed è molto interessante da provare questi sono pigmenti pressati la palette è Anarchy Glam, faccio vedere, è in cartone con lo specchio e poi aspettate che tolgo la plastica, ok, e poi vado a piegarla della serie, parliamone. Allora, ovviamente come in ogni mio video c'è un full swatch della palette iniziale. Ed vediamo che ci sono molti colori shimmer e pochi opachi, gli opachi sono proprio questi e questi qui, tutti gli altri sono shimmer e glitter, ma considerando che parliamo di Mulak, non vogliamo un trucco da tutti i giorni. Ora però io voglio un like solamente per avere una maglia bianca ed un foulard bianco e andare a fare degli swatch di una palette del genere. Grazie, like bene, ora iniziamo con le swatch e iniziamo con So What wow, la texture è qualcosa di particolare Hologram, e già il nome, è tutto un programma I Don't Care Classic Chard o Card bello questo, questa è una texture un po' più si sentono i glitter sotto e poi shhh shh, punto esclamativo che per ora è quello più polveroso, guardate com'è, l'ultimo pacco è quello polveroso, gli altri per adesso nulla, ora appoggiamo la palette se ci riesco e iniziamo. Allora, non è polverosa, c'è il secondo che è hologram, che è spettacolare, ma anche dent care. Immaginavo che quelli eh, metallizzati, metallizzati, shimmer, fossero quelli più wow, anche perché non ho fatto qualcosa per pulirmi, anche perché... Eh, stiamo parlando comunque di the, un brand che realizza make up, sì è alla portata di tutti, sì ma comunque, wow non da tutti i giorni, almeno che non lo voglio per tutti i giorni, a me questa per adesso piace molto, piace molto e scorrono molto bene, ora aspettiamo un secondo che si asciuga così non falsiamo i colori e andiamo con la seconda che è blend, che è questa che è l'opaco gli opachi sono quelli un pochino più polverosi, ma va bene. Poi c'è Cheers, questi shimmer sono qualcosa di spettacolare. Night Rider, spettacolare e non polverosi. Anarchy, ecco, gli shimmer non polverosi per me sono uno spettacolo. E Fiery, Fiery. Okay, opaco ma non polveroso, già così alla prima impressione, e già questo ci piace. Andiamo con la seconda riga. Ok e questa è la seconda riga, vedo una netta differenza tra la qualità e la scrivenza degli opachi rispetto agli shimmer. Gli shimmer sono morbidi, scorrevoli, super pigmentati, tra gli altri un pochino meno. Sono Gli opachi scambia sono pensati, secondo me, per definizione e per base, per poi giocare con gli shimmer. Ma comunque ci sta, ora che mi sono pulita, mentre aspetto che s'asciughi, mi avvicino e ve la faccio vedere meglio. E andiamo con l'ultima fila. Quindi abbiamo aspettate, che! non si è mai che vado a contaminare, Wood, che è il più scuro, e ehi, è un marrone scuro opaco e non è polveroso. Poi, bronze, il nome è un programma, Rebel, che sono curiosa di provare, Uh, poi Wild Shot, e per ultimo, Red Jelly che è quello più non è polveroso è sembra quasi cremoso effettivamente è un pigmento pressato quindi da andare piano perché è tendente quasi al cremoso ultima fila appoggiamo di qua così sono libera e andiamo marrone scuro opaco non è polveroso ed è pigmentato Wow, wow eh, qual è? Scusate, Rebel, Rebel, cioè, è luce, è un è viola luce, è stupendo, semplicemente stupendo. Tra lui e Wild Shot. Sembra che al centro della mano una macchia di luce davanti sono luminosi, belli, molto, molto belli, davvero molto belli. Sapevo, sapevo che non era una palette da tutti i giorni, come penso di aver già detto più volte se non si è capito. Ma sapevo che non mi avrebbe deluso. Sempre particolare, sempre mi piace. Mi piace molto di Mulek sinceramente, non ho provato tante palette, eh, alcune sì, alcune le ho prese io, alcune me le hanno mandate loro, come in questo caso l'hanno inviata loro. Ed eh, sono sempre contenta di provarli anche per tutta la storia, per tutto il brand, e mi piace molto. con questi davvero si può realizzare di tutto e poi non è vero che non è per tutti i giorni perché ha colori molto portabili alcuni più caldi la parte di sopra sicuramente più fredda e più illuminante ci si possono fare dei bei make up sì, assolutamente quindi io non ho neanche troppo polvere in giro perché non sono polverosi se non alcuni opachi più di tanto quindi mi piace anche per questo ed effettivamente anche la palette non so se si vede in controluce ma non è neanche ridotta troppo male se non per i primi due opachi ci piace dall'altra parte invece è intatta gli altri opacchi sono più chiari, ci piace, ci piace, ci piace. Quindi fatemi sapere se ehm, avete provato questa palette, come siete trovate, oppure se vi incuriosisce se l'avete vista e vi piace, oppure no. Perché, ovviamente, va a gusto make up ma anche a gusto personale. Quindi bisogna sempre truccarsi con un qualcosa che ci si sente a proprio agio, a mio avviso. E niente, io spero di fatto conoscere